Ciao a tutti, e bentornati nella nostra cucina. Oggi io e Amico Orso, visto che ce l'avete chiesto nell'ultimo video e ci avete mandato anche diversi messaggi in privato, vi spieghiamo come fare il formaggio spalmabile fatto in casa senza troppi orpelli, adattissimo per il sushi, per le merende, per gli snack e quant'altro. Questo è il nostro formaggio spalmabile. Eh, come già detto, è buono per il sushi, è buono per le merende per gli snack. E adesso io mi corso con i crackerini di quinoa, ce ne facciamo un bel po'. Noi eh, vi salutiamo, se vi è piaciuto il video lasciate like, mettete commenti, condividete. Se lo fate a casa fateci sapere come, come vi viene perché a noi ci interessa. E detto questo, noi vi salutiamo vi aspettiamo nel prossimo video. Ciao! E Adesso nel frattempo io e te ci facciamo un crackerino. Molto buono col formaggetto. Ciao a tutti, bentornati nella nostra cucina. Oggi io e l'amico Orso. E Rufus. E Rufus. Ciao Rufus. Ciao a tutti, bentornati nella nostra cucina. Oggi io e Amico Orso, eh, anche... Eh, no. Ciao a tutti, bentornati nella nostra cucina. Oggi io... Ma <ride> ah, <okay. ride> <Sfighi>, perché? Non spieghi perché? e eh, che devo fare? Eh bla bla bla bla, bla soprattutto bla ok in testa l'orso bla abbiamo finito ciao